Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi altri contenuti simili a questi. In questo video vi spiego come formattare Windows 10 dal uh, uh, ripristino di fabbrica. Proprio cancellare tutti i driver, cancellare tutti i file, cancellare tutto e pulire proprio tutto il disco. Ok, quindi formattare proprio tutto Windows 10. Ora passerò sul mio portatile, perché volevo farlo così io per uh, scaricare Windows 10 e poi formattarlo, tanto per farvi capire come funziona. Qui sopra non posso farlo perché qua ho già tutta la mia roba, tutta la mia attrezzatura qua sopra ed è anche Windows 11. Quindi, quindi ragazzi passeremo sull'altro computer ok ci siamo, ecco il mio pc con windows 10 c'ho solamente pochi file e qualche browser installato tipo chrome e opera quindi quello che ci resta da fare è andare sul logo di windows 10 e cercare eh, reset this pc che è, diciamo eh, reset this pc eh, lo, scrivete così, troverete eh, lo, cioè nella lingua italiana troverete. quindi cliccateci sopra Una volta aggiunti sul pannello Clicchiamo su Iniziamo, cioè iniziamo La formattazione Qui ci, ci uscirà così Mantieni i miei file oppure rimuovi tutto Lo faccio rimuovi tutto Voi decidete voi cosa volete fare O mantenere i vostri file oppure rimuovere tutto Qui invece Rimuovi i miei file oppure rimuovi i file E pulisci il drive Fate, Decidete voi Io faccio Rimuovi i miei file e aspetto così il caricamento. È molto semplice, poi farà tutto automaticamente Windows. Ho fatto lo stesso tutorial anche su Windows 11, è la stessa procedura ragazzi, la stessa procedura. Fate sempre avanti, avanti, reset e poi si riavvia si riavverà così il PC e tra 10-15 minuti sarà fatta. Ok, molto semplice se avete un ssd farà subito, se avete un hard disk ci metterà tra 35-50 minuti all'installazione ripare tutto da capo, la procedura, mettere la località, mettere lo stato, la città, il nome, il cognome e così via e inizierà così uh, il, diciamo, il reset uh, del sistema operativo Ok? Una volta fatto poi ho velocizzato uh, qui la formattazione perché veramente ci ha messo 10 minuti Quindi ho dovuto velocizzarlo l'800%, è eh, molto molto veloce Quindi non vi resta che attendere, non vi resta che, che il pc fa tutto automaticamente nel riavvio Farà la preparazione e niente Farà tutto da solo, come ho detto farà tutto da solo Poi dovete solamente attendere, basta una volta fatto ho dovuto saltare la parte dove io mettevo la località, lo stato, la città eccolo qua sul portatile scadente che ho, però alla fine è andato ho dovuto farlo per forza questo video perché ci tenevo moltissimo quindi lo aggiungo anche alla collezione degli altri tutorial di Windows quindi io adesso ritorno un attimo su Windows 11 quindi ragazzi, uh, grazie a tutti per questo, questa visione, che vi posso dire di più? Formattare Windows 10 è molto semplice, non bisogna scaricare un'altra ISO o installare un altro Windows, no. Reset il PC, reimposta il PC, voilà, che ci vuole? Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un like se il video vi è stato utilissimo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!